Ant Italia? Eh, allora io ho copiato Italia Uniform Alfa Zulu Sierra, mi manca il numero. 8 Roger Italia Uniform 8 Alfa Zulu Sierra, ti do 5-9 sulla fiducia, qui nome operatore Alessandro, Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, portate le QRP, a te il cambio. Ok, grazie ancora, 73, buon fine settimana, ciao! Affermativo, affermativo, QRP, QRP, QSL! Roger, Roger, grazie, ciao, 73!